Bossari nasconde un segreto, Alfonso Signorini Sibillino sul conduttore che partecipa a L Grande Fratello Vip, ha detto che è entrato nella casa per sconfiggere un demone, ma non ha ancora fatto questo passo. Ha una storia molto difficile alle spalle e a poche persone l'ha raccontata. Sta a lui parlarne meno. In un'intervista rilasciata ai microfoni di Federica Panicucci a Mattino 5 Signorini ha ricordato di Bossari, ha detto che è entrato nella casa per sconfiggere un demone, ma non ha ancora fatto questo passo. Daniele ha una storia molto difficile alle spalle e a poche persone l'ha raccontata. Sta a lui parlarne, non sarebbe giusto che lo facessimo noi. Credo che ne parlerà, sarebbe una liberazione per lui. Credo che lo farà quando sarà pronto e credo che abbia fatto questa esperienza del grande fratello Vip proprio per liberarsi di questo segreto. Io non vedo l'ora che lo faccia, perché significa che l'avrà superata e avrà la forza di comunicarlo al pubblico televisivo, e molte persone si riconosceranno nelle sue parole. Il segreto sarebbe però noto al direttore di chi, e già ci si chiede cosa possa essere. Qualche settimana fa Daniele già aveva confessato agli inquilini della casa un momento molto delicato della sua vita, quando dopo aver ferito una persona lei ha minacciato di togliersi la vita.